Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial mostrò come realizzare questo maxi maglione che mi va quasi un po' vestito, lo indosso sopra di fusone che ho deciso di chiamare maglione fiendz. Questo perché il filato che ho scelto è il nuovo filato della Mistrico Filati che si chiama Amicone. Io ho scelto il tinta unita, ma vi ricordo che c'è anche la Micone Color. Entrambi i filati li trovate sul sito Uncinettando con i filati di cui vi lascerò il link in descrizione. Della Micone a tinta unita ci sono veramente tantissimi colori, io questa volta ho scelto un colore un po' diverso dal solito in questo periodo mi piace eh, puntare su colori che solitamente non uso e sono andata a puntare su questo color senape che è il numero ve lo leggo, il 105 ogni gomitolo è da 100 grammi misura 100 metri ed è 50% per acrilico per 50% poliammide, ma ragazze è veramente morbidissimo, per realizzare questo maxi maglione io ho utilizzato 5 di questi gomitoli, quindi 500 grammi anche se dell'ultimo gomitolo in realtà mi è servito soltanto per poter fare il polso di una manica e il eh, collo e me ne è avanzato quindi un pochetto e ho lavorato con l'uncinetto il numero 10, quindi mi raccomando chi è taglia M secondo me deve andare a prendere almeno due gomitoli in più, chi è taglia L opti per comprare 8 gomitoli quindi 800 grammi o anche 900 grammi, questo se lo volete lungo come il mio, quindi che vi va sopra dei fusoni, se invece la volete un po' più corta potete anche rinunciare a un Gomitolo, anche se non dovete, non volete fare il collo, però io vi consiglio sempre: meglio averne uno in più che uno in meno. Con quello in più, magari potete fare un semplice scaldacollo non che è attaccato la maglia, ma separato. Detto ciò, la lavorazione è semplicissima. Sono due giri che vanno sempre ripetuti e si lavora in, um, con maglie alte a rilievo sul dietro. È semplicissimo, poi vi farò vedere come si creano queste strisce qui che io trovo veramente molto sfiziose e simpatiche. Lo stesso punto che ho utilizzato per realizzare il corpo della maglia l'ho utilizzato anche per fare le maniche. L'unica differenza è che le maniche ho fatto questo mini bordino dove sono andata a fare sempre un giro di maglie basse. Una volta Maglia e mani che sono andata a fare il collo, che come potete vedere è attaccata alla maglia quindi non è un collo separato. Come abbiamo fatto con il maglione con la maglia Puma, di cui poi a parte ho fatto ai ferri ehm, lo scaldacollo. Questa volta ho fatto il collo direttamente sul, eh, sul maglione. Ho fatto questo collo largo in modo tale da poter indossare sotto petto o anche un semplice top, ma avere comunque la parte dietro del collo ben coperta. Detto ciò, spero che anche questo semplicissimo maglioncino vi piaccia. Che desiate realizzare e se è così poi mi raccomando mandatemi come sempre o le vostre foto o sulla mia pagina facebook incintando con Elsa o sul gruppo facebook la libertà di incintare e sferuzzare o potete taggarmi su instagram dove mi troverete sia come Elsa faccio che come incintando con i filati e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial allora, per realizzare la nostra maxi maglia o vestitino comunque da mettere sopra i fusoni, io ho deciso di utilizzare il nuovo filato della Mistrico Filati che si chiama Amicone. Il colore che ho scelto io è il colore numero 105, che è questo color senape, veramente molto molto carino. Eh, sembra un giallo oro, quindi un giallo molto eh, scuro, è comunque il color senape, come lo volete chiamare. Allora, io lavorerò con l'uncinetto il numero 10, si parte dal basso, io ho 52 catenelle sembrano poche ma il filato è grosso e sto lavorando come vi ho detto con il filare eh, con l'uncinetto il numero 10 mi raccomando chi deve fare una taglia più grande e, e essendo questa una maglia che va um, sotto al sedere perché deve essere stato fatto sotto un fuson vi consiglio di andarvi a misurare o la circonferenza dei fianchi e, e prendendo anche un po il sedere o altrimenti il, la circonferenza del seno, se avete il seno più abbondante rispetto alla parte inferiore e mettere tante catenelle fino ad arrivare a quella misura non dovete tenere presente un multiplo quindi potete fare un numero disparo un numero pari come volete io direi per una taglia m comunque di andare sui 60 66 catenelle per una taglia l sulle 75 80 catenelle vedete un po voi detto ciò possiamo andare a fare il nostro primo giro che è semplicissimo perché si vanno a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta 1 2 3 e andiamo a fare una maglia alta in ogni catenella per un totale nel mio caso di 52 maglie alte quindi continuiamo a lavorare normalmente andando a fare una maglia alta in ogni catenella per un totale appunto del, nel mio caso di 52 maglie alte allora sto terminando il primo giro vado a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella orbene secondo giro e andiamo a fare Direttamente dove ho, la terza catenella quindi la maglia alte vado a fare una maglia bassa. Adesso faremo un giro, tutte maglie, basse, una sopra ogni maglia alta, ma la facciamo in rilievo sul dietro. Quindi, entriamo, vedete, nel filo dietro quindi, non in tutti i due fili, ma soltanto nel filo dietro e andiamo a fare una maglia bassa, e continuiamo sempre così. Una maglia basse rilievo sul dietro quindi entro sempre nel filo dietro e continuo così quindi per tutto il mio secondo giro in questa maniera entrando sempre nel filo dietro della maglia alta sto terminando anche il secondo e ultimo giro ho fatto l'ultima maglia bassa entro nella maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia bassissima bene adesso si riparte dal primo giro ma facciamo anche il nostro primo giro in rilievo come abbiamo fatto il giro di maglie basse quindi vi faccio vedere come fare andiamo a fare 3 catenelle che sono sempre la nostra prima maglia alta per chi non vuole fare le catenelle può fare la maglia bassa e la, eh, e la maglia alta o tirare il filo in questa maniera e fare direttamente la maglia alta. Come preferisce? Detto ciò e andiamo a fare maglie alte in rilievo sempre sul dietro. Quindi maglia alta, entro nel filo dietro della mia maglia bassa e vado a fare una maglia alta. E procedo sempre così. Filo dietro, vado a fare maglia alta filo dietro della maglia bassa e vado a fare la mia maglia alta filo dietro della mia maglia bassa e vado a fare la maglia alta quindi questi sono i due giri che andremo sempre a ripetere questo giro di maglie alte il giro di maglie basse e lo ripeteremo fino ad arrivare alla lunghezza necessaria e dividere poi la parte avanti dalla parte dietro allora ho ripetuto i due i due motivi per 13 volte e quindi adesso sono andata a mettere i marcatori quindi ripeto ho ripetuto il due giri per 13 volte terminando con il giro di maglie basse e sono andata a mettere i marcatori per mettere i marcatori io mi sono ricontata le maglie basse e ne ho 52 perché sapete che noi io ho iniziato montando 52 catenelle quindi per la metà ho fatto ho messo 26 maglie basse avanti, 26 maglie basse dietro, mettendo appunto i marcatori prima della prima della, delle 26 avanti e dopo la 26, in modo tale da avere 26 dietro e 26 avanti. Mi raccomando, se avete un numero dispari non è un problema, il numero dispari va sempre messo sul davanti. E a questo punto andremo a fare sempre la stessa lavorazione, ma in giri di andata e ritorno e vi faccio vedere un attimo come fare. Allora, vedete qui? Io ho il mio primo marcatore che ho messo tra le due maglie basse, quindi qui ho la mia prima la maglia bassa sul davanti. Qui ho la maglia bassa sul dietro e vado a lavorare normalmente. Solo che adesso faremo il giri di andata e ritorno, e non più giri di tutto tondo. Quindi andremo a fare 3 catenelle, che sono sempre la nostra prima maglia alta. E andiamo a fare una maglia alta e rilievo sopra ogni maglia alta, ogni, ogni sopra, ogni maglia bassa, scusate. Quindi andiamo a lavorare normalmente le nostre maglie alte e rilievo dietro in questa maniera. Quindi veramente molto semplice. Io continuo a lavorare così fino ad arrivare al marcatore, al secondo marcatore. Vi faccio vedere come si termina e come si inizia il secondo giro. Allora, come vedete, sono arrivata dove ho il marcatore e anche in questo caso io avevo messo il marcatore dopo l'ultima 26esima maglia bassa e prima della prima maglia bassa sul dietro, quindi nell'ultima maglia bassa sono andata a fare sempre la mia maglia alta e rilievo e ho terminato così il mio primo giro. Mi giro con la lavorazione e posso andare a fare il mio secondo giro, che consiste nell'andare a fare direttamente una maglia bassa sopra la maglia alta. E poi a questo punto cambia un attimo la lavorazione perché adesso non andremo più a lavorare in giri di andate e ritorno, ma in giri di, eh, scusate, in giri tutto tondo, ma in giri di andate e ritorno. Quindi per fare la il giro di maglie basse non entro più nel filo dietro, ma entro nel filo avanti. Quindi vedete, noi prima entravamo nel filo dietro, adesso invece entriamo nel filo davanti e facciamo la maglia bassa. Quindi cambia soltanto il secondo giro e continuo così vado a fare sempre le maglie basse non sul filo avanti ma sul filo dietro in questa maniera vedete sto entrando sempre non nel filo dietro ma nel filo del davanti mentre il primo giro si fa tale quale perché appunto andiamo a lavorare come abbiamo sempre lavorato visto che siamo sulla parte avanti e vedete quando poi noi torneremo a lavorare vedete abbiamo la stessa lavorazione di prima perché risulta che la maglia bassa sta sul dietro quindi, questi due giri che andremo sempre a ripetere. Il primo giro, quello delle maglie alte, è uguale al giro che facciamo prima, il secondo giro vi dovete ricordare che le maglie basse non vanno fatte sul filo del davanti, ma sul fi eh, scusate, non vanno fatte sul filo dietro, ma sul filo del davanti. Io adesso continuerò a lavorare questi due giri, vi dirò alla fine quante volte l'ho ripetuto e farò la stessa cosa anche dietro e poi andremo a cucire le spalle per poi creare le maniche e anche il collo allora ho terminato sia la parte avanti che la parte dietro ho ripetuto i motivi tre volte quindi vedete una due tre e ho fatto poi anche un quarto motivo ma soltanto ripetendo il giro di maglie alte e ho fatto naturalmente la stessa cosa dietro poi sono andata a cucire le spalle per fare in modo da creare lo scalfo delle maniche e lo scollo ho cucito per 10 centimetri Diciamo per circa 8 maglie alte, sia da questa parte che da quest'altra. Quindi ripeto: io ho eh, lavorato per tre motivi interi. Quindi ripetendo, un giro maglia alta, un giro maglia bassa. E sono andato a fare un quarto motivo dove ho fatto solo il giro di maglia alta. Ho fatto sia avanti che dietro. Ho cucito le spalle, adesso andremo a fare le maniche. Per realizzare le maniche, io lavorerò sempre con l'uncinetto del numero 10, quindi 10 e sempre con lo stesso filato, e facciamo anche sempre lo stesso punto. Quindi torniamo a lavorare in tondo, quindi non più in giri di andata e ritorno, ma in giri di tutto tondo. Io non devo andare ad allargare la manica, non voglio fare una manica larga. La voglio una manica normale, perché altrimenti se facessi una manica troppo larga con un filato così grosso, non riuscirei poi a indossare sopra i giubbotti, dove forza usare solo sopra dei ponci e io preferisco poter sfruttarla anche sotto dei cappotti e quindi andiamo a fare in questa maniera mi aggancio sotto sempre dove ho messo il marcatore quindi sotto allo scaffo e vado a fare la mia prima maglia alta quindi 3 catenelle che equivalgono alla mia prima maglia alta e fermo anche il filo adesso siccome io non devo andare né ad allargare né a stringere io lavorerò in questo ma forse stringere un pochettino lavorerò in questa maniera vado a fare una maglia alta dove ho la maglia alto orizzontale una maglia alta dove ho la maglia bassa orizzontale e continuo così per tutto il giro una maglia alta dove ho la maglia alto orizzontale una maglia alta dove ho la maglia bassa orizzontale quindi molto semplice e continuo così per tutto il giro. Questo è, diciamo, il nostro giro base. Perché poi, come sapete, dovremo fare il giro in rilievo. Quindi, giro base, tutto giro di maglie alte. Vi dirò quante maglie alte ho messo e poi andremo a fare. Vi farò vedere come fare il giro di maglie basse. Ma eh, la stessa lavorazione abbiamo fatto nel corpo della maglia. Allora ho terminato il primo giro, il, il giro base facendo sempre una maglia bassissima e io ho un totale di 18 maglie alte. Come larghezza, per me la manica va benissimo. però mi raccomando, voi a seconda del tipo di manica che volete fare, se la volete fare un po' più larga, un po' più stretta, andate ad aumentare o a stringere il, il numero di maglie. E adesso continuiamo a lavorare normalmente. Quindi, come vi ho detto, ritorneremo a fare i nostri due giri. Quindi, vado nella stessa maglia di base vado a fare una maglia bassa e poi faccio tutte le maglie basse in rilievo sul dietro entrando solo nel filo dietro della maglia alta del giro precedente dopo questo andrò a fare naturalmente il giro di maglie alte e faremo sempre il giro di maglie alte dove entriamo nel filo dietro quindi io adesso continuo a lavorare questi due giri, vi dirò quante volte ho ripetuto il giro eh, e poi andremo a fare anche un collo alla maglia. Ho intenzione di fare un collo bello largo e morbido, eh, un po' diverso da quelli che abbiamo fatto solitamente. Allora, ho terminato la maglia, per la maglia ho ripetuto i giri 12 volte. E ho ripetuto poi gli ultimi due ghi altri due giri sempre di maglie basse quindi ripeto ho ripetuto il mio motivo quindi ripetendo un giro di maglie alte e un giro di maglie basse per 12 volte e alla fine per realizzare una sorta di pulsino se così vogliamo dire dopo aver fatto il dodicesimo giro eh, il dodicesimo motivo sono andata a fare altri due giri però solo di maglie basse e ho fatto la stessa cosa anche all'altra manica alla fine sono poi andata a fare il collo come potete vedere si tratta di un collo dove io ho fatto solo ed esclusivamente il giro di maglie alte perché lo volevo bello morbido quindi più le maglie alte tende comunque la lavorazione ad essere più morbida ma ho sempre fatto giri di, di in rilievo andando a lavorare sulla maglia sul, sul filo dietro della maglia alta per quanto riguarda il primo giro, io non ve l'ho fatto vedere perché è veramente semplicissimo. Sono andata a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, però nel primo giro, quindi questo per tutti i giri, ma nel primo giro ho fatto una maglia alta sopra una maglia alta, due maglie alte sopra la maglia alta successiva, andando sempre a lavorare nel filo dietro, in modo tale da avere il primo giro molto più largo andare ad allargare così ulteriormente il collo quando andremo a indossare la maglia vedrete che la lavorazione cadrà sul davanti eh, e quindi avremo un collo bello eh, pomposo e che cade sul davanti proprio come se stessimo indossando un um, uno scaldacollo quindi ripeto io ho fatto un giro il primo giro ho fatto una maglia alta sopra una maglia alta due maglie alte sopra la maglia alta successiva e naturalmente di lato dove ho la cucitura sono andata a fare una maglia alta in questa maniera io ho allargato il primo giro e poi sono andata a ripetere una, due, tre, quattro, cinque volte cinque giri di maglie alte facendo una maglia alta sopra ogni maglia alta entrando sempre nel filo dietro per avere comunque una lavorazione in rilievo che richiama anche comunque la lavorazione che abbiamo fatto fino adesso e ho fatto solo maglie alte per avere la lavorazione il più morbido possibile e come altezza per me va bene, ma voi potete fare il collo ancora più grosso, più ampio, quindi se lo volete fare più ampio, dovete andare a fare invece che uh, una maglia alta e nella sopra una maglia alta e due maglie alte sopra la maglia alta successiva, andate a fare su ogni maglia alta di base due maglie alte, in modo tale da averla ancora più larga, quindi ancora un po' un collo più importante, oppure potete farla se volete che invece non sia allarga, ma sia uh, più alta, quindi più in senso di che sia um, eh, come posso dire si arrotoli di più allora dovete andare a fare qualche giro in più io vi direi comunque di non caricare troppo quindi se invece di 5 arrivate al massimo a 7 ma non fatela troppo alto il collo perché poi pesa un po troppo sul davanti detto ciò, la mia maglia è così terminata